Salve a tutti, siamo a Search Marketing Connect, arrivato alla sua dodicesima edizione in compagnia con Enrico Pavan, Ciao a tutti. che ha appena concluso il suo speech. A tal proposito vorrei chiedere, secondo la tua esperienza negli ultimi anni come si è evoluto il settore del search marketing e se hai un'idea sulle prospettive future? Sicuramente si è evoluto a livello di consapevolezza del dato, ovvero adesso vedo che molte aziende, molti uh, addetti ai lavori si basano molto di più sui dati effettivi che arrivano da vari sistemi, non solo da quelli online ma anche offline e sicuramente questo sarà il carburante per le nuove attività di, di marketing che si potranno svolgere. Uh, sicuramente come futuro vedo tutta la parte di integrazione di tutti i servizi, sempre basati su modalità data driven, quindi sul dato, e che saranno basati sulla personalizzazione dell'esperienza utente in modo tale da ricreare ciò che viene fatto online anche offline quindi non si parlerà più secondo me di search, di search marketing ma di ehm, esperienza utente omnicanale ma realmente omnicanale non come una moda di adesso. Il tuo intervento ha fatto riferimento alla CRO, eh, individuaresti i tre step indispensabili per costruire una strategia di marketing che ne riesca a comprendere tutti gli aspetti? Domanda da un milione di dollari, la risposta potrebbe essere partire da una base di dati solida, quantitativa, quindi il dato effettivamente cosa fa l'utente, dove si muove e così via, sia ovviamente online e offline. Dati qualitativi, quindi avere cosa si aspetta l'utente, quindi sentirlo, parlarci, customer care, quindi servi e così via e soprattutto andare a integrare e dare indicazioni ad attori che magari non fanno cro di uh, mestiere, come andare a migliorare e quindi dare degli int, degli spunti per migliorare le performance dei propri utenti, partendo sempre dal fatto che stiamo parlando a delle persone non a degli ectoplasmi o a degli schermi che stanno navigando all'interno del sito. Quindi persone, dati, personalizzazione one to one a seconda degli attori che ne fanno parte. Consiglieresti il Search Marketing Connect a chi vuole formarsi sui settori non solo della SEO ma anche di tematiche trasversali come per esempio il content marketing, la web analytics, la VPC? Il, lo consiglio assolutamente perché penso sia l'unico evento in Italia in cui ti puoi formare effettivamente e che ha contenuti di altissimo livello e che è difficile veramente reperire in altre occasioni. È un'occasione anche di networking che secondo me è una delle parti più importanti mm. oltre ovviamente a capire dai più grandi esperti, molto più bravi di me, cosa fanno al, all'interno del, della loro attività e poterti confrontare in modalità molto libera e molto tranquilla con tutte le caratteristiche, tutte le attività, dare consigli e imparare sempre. Quindi lo consiglio assolutamente. Se dovete investire in formazione venite qui. Un ringraziamento a Enrico Bavan e buon search marketing con me. Grazie.